ciao a tutti ragazzi e bentornati qui in un nuovo episodio della skyblock allora questo sarà il secondo episodio perché ho avuto problemi e non mi ha registrato tutti gli altri tre episodi che ho fatto ok cominciamo bene stiamo distanti dall'enderman anzi se riusciamo a urtarlo di sotto allora ho fatto un mob grinder molto efficiente con il One Kill tantissima esperienza e no, funziona veramente bene. Poi vabbè, ho fatto un occhio del Lender. Ho fatto una farm di polli. Una farm di cactus. Qui ho iniziato a fare la qui ho l'uovo del maiale per fare la farm anche, Devo generare nuove uova. Ho fatto il portale del nether. Sono già entrato per vedere. Adesso devo prendere, finiamo la missione andando a prendere la nether track. Quindi ci facciamo subito un piccone al volo, eccolo qua. Questo elmetto lo mettiamo qui a cuocere. allora qui altre robe, ho fatto un po' il colorante, ho fatto ferro sono andato un po' avanti vi faccio vedere no, questo qua allora alla fine ho trovato e ucciso un enderman quindi ho sbloccato il Master place l'ho fatto tutto obsidiana ho fatto l'ossidiana avevano già fatto. adesso devo far andare nel nether e prendere la nether track ho craftato una blaze road trasformando in blaze powder e ho fatto un ender eye ho craftato un'armatura in pelle ho craftato del carbone dell'oro e dei lapislazzi. mi mancano solo i diamanti qui sopra ho finito di craftare tutto zucche e tutta quella roba lì, devo fare uno stack di tutto poi devo craftare una testa, una stella del nether, l'elitra, il trident, vabbè devo fare lo spawn egg di ogni animale mi manca... Cosa che ho fatto? La ah, la ship, uh, la pecora che non mi ricordo come si fa e andiamo a vedere allora spawn egg, eccolo qui eh, 8 di lana e un uovo come, la lana come? ah! con le stringhe e infatti infatti infatti infatti ci sono le stringhe quindi oggi ci portiamo a casa due obiettivi quindi, aspettatemi sono incastrato, andiamo nel nether, prendiamo la nether track, aspettate che questo posso pure rimuoverlo, che tanto è stato il meccanismo per accendere il portale con la lava, perché non avevo ancora il flint, quindi, Actually, eh. no no no no no no, zio no zio zio, stammi. Zio, distante Non voglio farti del male, porca miseria Ma siamo ancora incavolati con me, ma dai Ma non è giusto Ah Raga, no, no, no, ci muoio, ci muoio, ci muoio, ci muoio, ci muoio, ci muoio, ci muoio Porca miseria Raga, il libro No, raga, il libro, il libro, il libro, libro Non me ne ha dato un altro Ma io adesso come ci torno alla sala Spero che posso recuperarlo. State scherzando, dai. Morendo dovrebbero despawnare. Che cacchio. Spero che non mi stanno seguendo altrove. Cosa vuoi? Dai basta, basta, lasciatemi in pace. Oh raga ma tutti ce l'hanno con me, tutti, tutti, lasciatemi. E adesso tutti, anche quelli che non ce l'avevano con me, ce l'hanno con me, ma non è giusto, ma porca miseria adesso qui ci si mette pure il gast ecco, adesso ci muoio un'altra volta sicuramente eccolo lì, a fa' un bagno Cioè raga ma adesso come faccio non c'ho neanche il libro Uh, ragazzi adesso sinceramente non so più come tornare Cioè raga adesso che cavolo Cioè abbiamo questo piccolo problema Ok dovrebbero essersi tranquillizzati No proprio per niente sto morendo nella lava che cavolo cioè raga ma non è possibile dai cioè dai raga il libro l'ho perso come no no no no raga allora cavolo hai imparato come salire sti qua allora non devo colpirli ma per quanto tempo devo c'è cioè, niente raga oh, oh. Lo allora, se non sbaglio dovrebbe vedersi mi ricordo più dove, ma si vedeva. Aspettate, a distanza. Mettiamo ancora... un attimo. Fatto. <ride> cioè, raga vedete dov'è che. Se cioè, io devo andare fin là in fondo per poter. Sperando che poi si possa entrare, no? Perché se no. Non mi ha dato un libro perché non è caduto. Eh, Questo episodio volevo finire un po' di missioni, ma mi sa che sarà un po' problematico. Adesso quando attaccherà far buio qua, sarà un incubo. Sarà piena di mob, robe varie, cioè. Cioè non può finire così questa serie, dai. Ho fatto due episodi perché gli altri si sono cancellati. E finisce pure male è dai, dai. In teoria sono riuscito a arrivarci come. Cioè, è stato un casino assurdo. Adesso non so, svuoto un attimo il secchio d'acqua. Qua lo... sto secchio posso anche, non so, ributto dai. Cioè, no, comunque ho fatto devo migliorarlo eh, perché rischio sempre di crepare. Però, adesso almeno sono riuscito ad entrare. Praticamente come vedete, ho fatto una vasca. Io mi lancio dentro da lì passo al di sopra dei blocchi invisibili, entro dentro la stanza, premo il pulsante e ritornare alla stanza ricettario e mi riporta lì, poi tramite il pulsante riesco a teletrasportarmi sulla mia isoletta quindi abbiamo risolto il problema de del libro, dai probabilmente le morti aumenteranno finché non allargo la piattaforma, però va bene così non chiedetemi fare the dropper perché sicuramente non ce la farò a portarlo neanche all'inizio perché è un casino assurdo. Cioè, sto rendendo conto che per centrare questo quadrato che era un 6x6. Boh, non mi ricordo più. Vabbè, eh. io ho fatto così. Track, scendo, prendo qui e ho tutte le ricette e non ti dice come si magari non so se si può ricraftare il libro boh, vabbè niente poi io da lì arrivo qui qui premo qua e ritorno qua qui abbiamo risolto il problema del libro Allora, cosa dovevamo fare? Non mi ricordo già più ormai. Ah sì, la, la storia quella delle lane dell'uovo. Allora, Chiudete Passiamo, prendiamo un po' di uova. Entriamo, usciamo. Prendiamo la lana. Che era due di qui. Un po' di string Erano qua. Ci facciamo altri blocchi di lana. Ok, a posto, raga, questo episodio non siamo riusciti a fare niente, mi dispiace, però dovevo risolvere il problema del libro. Cioè, è stato uno shock. E comunque dai facciamo così questo episodio un attimo lo termino qua perché sennò c'è un'eternità adesso costruirò un recinto farò altra terra allargherò un po tutto qui ci sono altri cactus che posso prendere però posso fare così e ripiazzare il blocco faccio così e ripiazza il blocco Faccio così, e ripiazzo il blocco. Faccio così, ripiazzo il blocco. Truc. il blocco. E. Ok, dai. No, questa cosa del libro proprio non, non me l'aspettavo. Pensavo che me... Perché la prima volta me l'ha ridata. Non pensavo che. Penso che me lo ridesse sempre in realtà, no. Vabbè, pazienza, ciao. Non posso farci niente. Comunque abbiamo risolto il problema. Cioè, raga, <ride> guarda dove ho piazzato la zucca Lenderman Resta lì quella, punto e fine, resta lì, vabbè. Niente, per questo episodio è tutto. Vi ricordo di condividere, iscrivervi, lasciare dei like. E io vi lascio con un saluto elettrizzante. Ciao!